Andare a Londra con la terza media è possibile? Ti sei detto non conosco la lingua ma voglio lavorare a Londra? Il sogno di molti ragazzi è proprio quello di raggiungere la capitale britannica per vivere sulle sponde del Tamigi, trovare un lavoro a Londra e cominciare una nuova vita. Tuttavia, è possibile farlo senza avere particolari titoli di studio e con poca esperienza? Ne parliamo in questo video, ma prima di tutto, sigla! Innanzitutto va affrontata la questione comprendendo che si tratta di un cambiamento particolarmente drastico e non adatto a tutti. Servono forti motivazioni, un carattere forte ed una spiccata a dispetto di ciò, una volta superata la fase di ambientamento, vivere in Inghilterra non è per niente male, come possono testimoniare le migliaia di giovani che hanno fatto questa scelta durante gli ultimi anni. Puoi leggere sul blog di Living on the Way le testimonianze di molti ragazzi che abbiamo aiutato nel trasferimento a Londra. Bisogna però essere realistici e comprendere come, prima di fare questo passo, bisogna analizzare attentamente le possibili criticità ad esso collegate. Cerchiamo quindi di fare una prima analisi generale di questa situazione e di come trovare lavoro a Londra visiti una città come Londra in vacanza ti può sembrare tutto particolarmente piacevole. Naturalmente però viverci 12 mesi all'anno è ben diverso. Trovare lavoro a Londra infatti potrebbe non essere così semplice. Con i suoi quasi 9 milioni di abitanti la capitale inglese offre sicuramente molte opportunità ma per uno straniero appena arrivato alla ricerca di un'occupazione potrebbe essere una missione quasi impossibile. Senza punti di riferimento e senza particolari conoscenze si può finire a lavorare sottopagati e soprattutto in condizioni pessime, in qualche attività magari gestita da italiani. Proprio per questo motivo parecchi ragazzi poco fortunati o che comunque hanno raggiunto Londra senza adeguati contatti, desistono dopo appena qualche mese in una città come Londra a causa di pessime esperienze. Affidandoti a Living London Way puoi avere la certezza e la serenità di avere un punto di riferimento chiaro è presente capace di guidarti e consigliarti durante la fase di ricerca del lavoro conosciamo da vicino questa realtà operando e aiutando un gran numero di italiani che ogni anno varcano la manica per cambiare totalmente la loro vita ma torniamo un attimo alla domanda con cui abbiamo cominciato questo discorso è possibile andare a londra con la terza media a questo punto possiamo dire sì ma solamente con adeguate conoscenze o grazie ai servizi che offriamo a chiunque decida di fare questa scelta così importante. Naturalmente in questi casi i titoli di studio e la conoscenza della lingua, come spiegheremo tra poco in seguito, sono dei vantaggi notevoli se non possiedi questi requisiti però non è detto che tu non debba assolutamente venire o desistere con un po di caparbietà e soprattutto con il nostro aiuto potrai trovare una sistemazione più che dignitosa e quindi è possibile andare a londra con la terza media assolutamente sì Bisogna aver voglia di fare, essere forti, ma soprattutto accontentarsi. Non è detto che da subito tu troverai il lavoro dei sogni. Magari ci vorrà un po', ma sicuramente starai mettendo le fondamenta per cambiare totalmente la tua vita. Non conosco la lingua, ma voglio lavorare a Londra. Sì, ma come posso fare? Si può trovare lavoro a Londra anche senza sapere l'inglese o con poca esperienza? Se non ti spaventa il cambiamento e accetti questa grande sfida, devi poi fare i conti con la lingua inglese. Tieni presente infatti che ciò che studi a scuola o che parli quando sei in vacanza potrebbe non bastare e anzi potresti aver bisogno di fare un corso intensivo la sera dopo il lavoro. Nonostante ciò abbiamo già spiegato come abbiamo trovato un impiego a tutte quelle persone che hanno detto non conosco la lingua ma voglio lavorare a Londra. La voglio! Puoi trovare un bel approfondimento sul nostro sito di Living Alone Away. Se non hai una particolare dimestichezza con la lingua, possiamo darti una mano per trovare lavoro e cominciare ad immergerti in questa fantastica città. Anche se non sei particolarmente portato per le lingue, ritrovarti coinvolto in un ambiente lavorativo dove si parla l'inglese sarà di enorme aiuto per assimilare la lingua. Non ti preoccupare quindi anche se hai poca esperienza. Bisognerà pur cominciare da qualche parte importante è non essere arrogante e non avere super aspettative con il duro lavoro e il sacrificio si possono ottenere degli ottimi risultati lo so che queste ti sembrano parole da motivatore americano ma credimi sono passati tanti e tanti ragazzi da noi che ce l'hanno fatta e a cui puoi scrivere anche su facebook se ti sei detto non conosco la lingua ma voglio lavorare a londra non ti preoccupare allora perché basta davvero tanta forza di volontà per farcela e nessuna competenza speciale che non hai in questo momento. Se questo video ti è piaciuto metti mi piace e lascia un commento, facci sapere cosa ne pensi e se hai qualche domanda siamo qui per aiutarti. Ci vediamo quindi al prossimo video e, e... ciao! ciao!